All'entrata sempre i colori di frutta e verdura. Non è un caso, è così. Chi entra nel supermercato deve avere l'impressione che tutto sia fresco e naturale. La prima cosa che acquisti, proprio perché la trovi all'ingresso, è l'insalata. Imbustata, pesata ed etichettata finisce in fondo al carrello a fine spesa schiacciata da tutti gli altri acquisti Girando per le corsie spuntano offerte di ogni tipo Andiamo a comprare appunto della pasta, anche mezzo chilo di pasta la paghi 30 centesimi Perché tre pezzi 99? Perché tre pezzi 99, ma è un costo oggettivamente insostenibile per chi lo produce Come nel caso della passata di pomodoro, una bottiglia 59 centesimi Prezzo bassissimo che non sta dentro i costi di produzione degli agricoltori e che spesso sono costretti a utilizzare braccianti e farli lavorare sotto caporale e sfruttati. Zucchero e sale, beni di prima necessità, sono i più difficili da trovare. Sono messi appositamente in luoghi nascosti per farti girare dalle corsie del supermercato quindi chiedere, affacciarti e magari sei più indotto a comprare quel prodotto che prima non avevi visto. Vedono benissimo invece i più piccoli, le merendine alla cassa. Sono messi lì appositamente perché a quel punto il genitore stanco e stressato dalla spesa non saprà dire di no.